Ciao miei amici, come state? Tutto bene? Finalmente ci ritroviamo perché riparte la nuova stagione per quanto riguarda il mio programma in radio ma anche noi ci ritroveremo al martedì? per raccontare e parlare di musica, tra l'altro eh, sono di nuovo andata a scartabellare perché dopo qualche mese, insomma dopo il mese estivo eh, non mi ricordavo più quali fossero i dischi che avevo in archivio e sono andata a scartabellare e ne ho trovato uno che mi ha rimandato a quello che è successo qualche giorno fa perché ho partecipato a una festa di compleanno di una mamma mia, che ha compiuto eh sì, 50 anni mi va di porta benissimo e stragiovanissima e ha fatto una festa tema mh, quella legata agli anni 70 ma soprattutto legata un po a quello che era eh, gli anni diciamo del pisello. and love ecco e quindi ci siamo un po adattati con eh, i vari vestiti una ma io dovessi festeggiare una festa a tema quando farò 50 anni non ci sono tanto distante. Insomma, quale festa mi piacerebbe fare? Subito ho detto: magari la festa dedicata ai cartoni animati o comunque un po' a quella che è la Luca Comics, e poi mi sono detto no, però vuoi mettere una festa a tema anni 50 dove si ballava rock and roll e twist e pensate un po' eh sì ho trovato questo di Kim and the Cadillacs dove appunto Rock and Roll è il titolo dell'album e dove ci sono tutte le canzoni che abbiamo ballato in qualche modo una copertina anche eh, particolare, no? se vogliamo, con questa eh, pin-up che alla fine eh, rappresentava anche un po' gli anni 50. Ebbene, ma non è della festa tema che vi voglio parlare, ma volevo darvi l'appuntamento per domani mattina per essere insieme e raccontare di musica, magari mi raccontate anche cosa avete fatto quest'estate. Vi aspetto, 9.30 puntuali, sempre qui. Ciao!